Ciao carissimi, ehm, auguri di buon Natale e di buone feste ehm, Partiamo subito con quello che ho da farvi vedere che sono tantissime cose, gli ultimissimi prodotti usciti eh, per Natale e, e poi vi faccio vedere anche quello che ho in serbo per voi un regalino che, eh, farò a chi eh, ve lo dico alla fine del video comunque ho intenzione di regalarvi un porta pennelli di mac qui si mettono i pennelli e qui eh, ho lo spazio per mettere delle cose ovviamente sarà è un porta pennelli per pennelli non proprio grandissimi eh, voglio regalarvi questi e alcuni campioncini di, di prodotti: Make Up Forever, eh, Pore Professional, eh, Profumo, eh, un balsamo per labbra di Sephora, una busta di Dior confezionato eh, qui dentro, ve lo, lo spedirò e poi vi dico a eh, come fare per riceverlo vi faccio vedere le mie nuove creazioni perché mh, vi avevo detto che eh, o forse non lo sapevate ma eh, mi dedico anche un poco a a, a, a maglia, eccetera. Insomma, vorrei diventare una stilista, ecco. E, siccome questo ho visto le sfilate già in primavera estate, ho notato che eh, si, Chanel è uscita fuori con dei cappellini, no? tipo ecco, proprio dei cappellini fatti in questo modo. Ecco, se volete, questa è un'idea. Eh, anziché un cappello che ehm, tra l'altro è anche un po' scomodo, una fascia eh, che imita il cappello di Chanel può essere questa con appunto una stella ehm, che potete anche aggiungere ehm, come volete, insomma una stella, un bottone, una cosa, no? A rimitare proprio eh, il cappello della sfilata, però eh, erano. Se guardate la sfilata di Chanel, tra l'altro, nei miei video le trovate, troverete che molta somiglianza con questi cappelli che si useranno. Passiamo ai prodotti. E ho dimenticato, come al solito, una cosa. Vabbè, eh, faccio il video struccata perché così potete vedere bene, ehm, appunto, eh, mentre, ehm, mentre faccio il video, il prodotto, come com il risultato del prodotto. Allora, eh, partiamo un po' dalla skin care, perché ne parlo poco, ma vi do un consiglio. Io ho trovato giovamento per la pelle. Utilizzando un consiglio dagli esperti che dicono di usare il siero o un olio la sera e al mattino mettere una crema. Sapete che eh, c'è questa cosa, no? Che si, se si usa addirittura troppo prodotto si ottiene l'effetto contrario. Ecco, io invece mi ritrovavo sempre con una pelle piuttosto spenta, secca, da quando io eh, uso eh, semplicemente un olio o un siero la sera e al mattino metto la crema, cioè non faccio il passaggio eh, siero, crema, contorno occhi, no faccio semplicemente un olio o un siero prima di andare a dormire al mattino metto semplicemente una crema, un contorno occhi sempre in crema la pelle sta molto molto meglio e a tal proposito <coughs> scusate ehm, vi segnalo così se vi interessa che ci sono dei prodotti eh, molto buoni che imitano bene i sieri più di marca e che costano tanto io li ho provati così no? Questo campioncino Pandas, sapete che questa è una marca, mi pare coreana, idem Herborist, e questo qui invece Ceramin del dottor uh, uh, Jar Jart. E, ma, e le ho trovate molto buone e non escludo appunto di utilizzarle in futuro quando finalmente finirò tutte, tutti i miei campioni e cose perché almeno in questo sono riuscita a risparmiare allora e partiamo dal rossetto gioiello uh, matte rosso di Dior Dior quest'anno penso che abbia fatto veramente delle cose belle da regalare soprattutto perché con 20 30 euro eh, guardate che bella confezione questo è uno smalto non è proprio uno smalto diciamo che per chi ama la nail art è un ottimo smaltino il pennellino è piccolo e si possono fare dei punti luce diciamo sull'unghia e appunto 25 euro poi sapete che Sephora offre sempre il 20% di sconto quindi 20 euro un bello smaltino da regalare proprio come confezione tant'è vero che anche Pupa ha fatto degli smaltini così per imitare e, e, e poi c'è anche questo qui che però non mi è piaciuto granché anche se devo dire è una... diciamo che è più un top coat è trasparente, sembrava beige, invece è trasparente, trasparentissimo di Lancome e, e lascia il cuoricino, però per prenderlo è abbastanza difficile, insomma lascia un po' il tempo che trova, però come top coat non è male d'altra parte il cuoricino è veramente molto brillante, dorato e molto bello Dunque il rossetto matte di, adesso è un po' sporco perché l'ho messo sopra un altro rossetto, di Dior e questo era quello proprio per Natale, ve lo faccio vedere. Molto molto bello. E, e poi appunto è fatto tutto come fosse un diamante anche questo è un bellissimo regalo da fare o da ricevere sicuramente tendo a guardare eh, di là mentre eh, il punto è qui abbiate pazienza e, um, è un altro rossetto sempre di Dior e eh, questi qua fatti in questo modo ecco che sono andati a ruba è rimasto solo il, poi, il poison che mi pare sia questo o forse questo è ancora eh, il deep uh, deep uh, ruby mi pare che però ho scoperto perché questi costano un pochetto di più si possono eh, se avete un temperino eh, bello grande però perché questo qua scusate è un po' sporco perché ho temperato praticamente tutti i rossetti che avevo eh, non so apprendere ma fidatevi questo temperino qua è di un matitone grosso e anzi anche qui si fa fatica vedete che è un buco molto grande e si fa fatica a, a, a metterlo dentro e, ne, e anche quelli e gli altri invece sono piccoli se trovate un temperino che riesca a contenere il rossetto basterà fargli la punta anche se devo dire comunque che hanno una è, è, è comunque una consistenza un po' più morbida rispetto a, a questi a questi della collezione del delle, delle nuance 42 matte luminosi di Dior hanno una consistenza un po' più morbida però ehm, trovo che sia veramente fantastico il fatto che siano fatti a punta eh, ce n'è tantissimo dentro e, e questi costano un pochetto però anche questi guardate che razza di c'è veramente un gioiellino di rossetto però appunto se volete eh, farlo a punta usate un temperino su un rossetto io li ho fatti tutti così eh, poi ve lo farò vedere in un altro video e poi, e poi volevo farvi vedere all'opera il mascara che vi dicevo di eh, Givenchy Interdit Noir, e poi, dopo, se riesco a trovare in tempi rapidi, il eh, perché questo qui vedete ha all'interno. Non è, è, è una pasta. Allora, io ho capito una cosa e per quello vi consigliavo di provare con uno spazzolino oppure andate e chiedete questo campioncino perché questo, questo campioncino purtroppo si secca rapidamente e quindi lo puoi fare una volta, forse due e, e poi bisognerà inumidire in qualche modo eh, la, la pasta che c'è dentro, no? Che sembrerebbe... Non lo so, io non sono riuscita proprio a ottenere lo stesso effetto, ma con questa pasta qua l'effetto ciglia finte è assicurato, proprio vengono le ciglia perfettamente proprio incurvate e come se fossero finte. Una cosa se riesco oggi ve lo faccio vedere, ma mi sono dimenticata di tirare fuori il liquido e non ho preso neanche l'acqua, e va bene mentre l'Interdit Noir Mascara non, è, non ha la pasta così, è un, è un semplice mascara e quindi non si ottiene l'effetto che si ottiene col campioncino se andate in qualche profumeria fatevi dare questo campioncino di Interdit Noir di Givenchy e ogni tanto lo potete usare perché in realtà poi quando bisogna struccarlo uh, ce ne va, ma ce ne va tanto tanto tempo e, e la cosa più fastidiosa nello struccaggio è proprio il fondotinta e, e, la, e il mascara fondotinta di Armani andato a ruba io non so, non si fa più in tempo a prendere certi prodotti perché secondo me ne hanno anche pochi perché sono scontati e quindi vanno via subito, subito, subito e queste sono le nuove matite di Mar Jacobs, anche queste bellissime. Io ho preso il color um, malvascuro, mi pare, move. Vediamo. Mm, ho dimenticato anche... Mi pare il malvascuro e deve essere il terz'ultimo della, della fila. Che, che, che si vede mi dispiace scusatemi se volete poi ve lo scrivo se proprio vi interessa comunque è molto scuro è un rossetto eh? ecco vedete però morbidissimo Costa circa 20 euro, ottimo. A me i prodotti di Margiaco mi piacciono, sono ottimi, sono in una fascia ancora di prezzo accessibile, abbastanza vista la qualità e la durata. Mi piacciono, mi piace molto, anche lui mi piace molto. Margiaco, mi domandavo, ma. Cioè, fra i tanti, no, che eh, fanno make-up, mi manca Versace, Donatella Versace. Cioè, non so, Prada già, mh, non lo so, non è che proprio... Um, ma Donatella Versace mi stupisco che non faccia una linea di, di, di make-up con il suo logo. Donatella, facci un po' di make-up anche tu. Ok, passiamo ad altri prodotti. Avevo un'unghia eh, questo l'ho preso in farmacia, si chiama dermovitamina, dermovitamina, trattamento per le unghie, per... Ed è di... Boh, una, una cosa bimico bu buco. Mico block. Mico micoblock allora io ho avuto per anni anni una, un, un fungo che praticamente eh, l'unghia diventava tutta bianca ho messo questo unito anche a, a, uno, a un solvente di Dior non lo so non ho più la, la micosi all'unghia, è guarita quindi andate in farmacia e chiedete micoblock se avete dei funghi e vedrete che scompariranno il nuovo rossetto di Armani non mi ha entusiasmato, devo dire che secondo me fa bene Gucci, no? che non tira fuori tanti prodotti ha una linea buona ogni tanto forse tira fuori un colore nuovo anche Dolce Gabbana tutto sommato, fanno così perché a me non mi ha entusiasmato per nulla e costa anche un botto, è eh, questo sì, certo, è molto molto idratante però un colore, a parte che i colori sembrano, poi sembra molto anche più scuro, no? Un po'. Io, a me piace tanto il malva però devo dire che, boh, vedete, è molto chiaro, sulle labbra finisce non si vede quasi, e vabbè, mi ha un po' deluso, devo dire, preferisco quelli liquidi, quelli liquidi di Armani sono tutti favolosi, tutti rimpolpanti, a me piace l'effetto che fanno, perché fanno l'effetto eh, anche lì, eh, labbra più gonfie, e poi in un altro video vi farò vedere un rossetto pazzesco, e come, e come questo rossetto riesce a fare le labbra veramente rimpolpate, vi stupirete. Allora, facciamo così, nel prossimo video vi faccio vedere il Noir Interdit ciglia finte e eh, rossetto, eh, rossetto effetto labbra rimpolpate. Mi raccomando, è una promessa e... Credo di farlo un po' prima di questo qua, perché sapete che con le feste è sempre un po' lunga. Devo dire che io non l'ho conservato neanche bene, perché l'ho messo in questa scatoletta e invece avrei dovuto metterlo in un celofan almeno. vabbè ok. Eh, Un'altra cosa che sicuramente mi sento di consigliarvi è questa crema per... Ehm, per ammorbidire le cuticole, le cuticole, le cuticole, ed è questo qua di Dior, che ho detto, mamma mia, però che caro, 25 euro, ma se ne mette pochissimo, e, vedete, e ce n'è tantissimo, e si mette appunto eh, sulle cuticole per ammorbidirle, e funziona, ah, L'odore della pasta fissa, non so se qualcuna di voi se la ricorda, quella per i bambini, no? quella che si mette sul culetto per ammorbidire, per togliere gli arrossamenti, ha ah, quell'odore lì, l'odore non è granché però eh, funziona è sicuramente uno di quei prodotti che quando finirà perché figuriamoci ce n'è tantissimo eh, costa 20, 27 euro sempre con gli sconti eh, però eh, ne vale la pena e funziona e poi allora questa è una palette che non, forse c'è ancora perché la masca sta per fare il 70% di sconto allora io questa qui l'ho presa credo una decina di anni fa Credo sia stato uno dei primi prodotti che ho comprato di make up e sono quattro cialde in crema: oro, argento, eh, peltro e rame in crema. Vi faccio vedere lo swatch: questo è l'argento, questo è il peltro e questo è l'oro vedete, e ancora scrivono, cioè, scrivono, non, cioè, bisogna mettere una base, perché non durano proprio tanto, tanto, tanto, sull'occhio, bisogna fissarli, perché rimangano, però, questa qui, è il mio must have, diciamo, impossibile non averla, e poi ho voluto eh, togliermi diciamo uno sfizio questa palettina di Gerline soltanto perché è molto carina con i pennellini si può appunto eh, fare l'effetto labbra rimpolpate però devo dire che a me le palette di rossetti mm, non lo so, ecco, e, e anche qui è un bel regalino, e ci sono i pennellini, però come rossetti io non li trovo granché, vedete? E sulle labbra si vedono pochissimi e, e questo è già abbastanza più scuro, questo qui vabbè è solo la base, questo appunto per fare l'effetto perché si usa un, effetto, un rossetto chiaro, un rossetto scuro appunto per fare l'effetto rimpolpato, no? e questo è un altro scuro che si vedrà un poco di più però vedete che insomma non sono così proprio pigmentati quanto il rossetto e vabbè però mh, mi piaceva tanto, mi piaceva proprio l'idea di questa palette così con quei pennellini che servono sempre e va bene, vi segnalo, allora, la matita di Diego Dalla Palma, non ve la perdete, arg colore argento per, per Natale. Guardate quanto è bella. Devo dire che ci, certi prodotti di Diego Dalla, Dalla Palma sono davvero straordinari: rimane per tutto il tempo che la mettete. Fino a 24 ore fino a che non la struccate e costa 20 euro. La vende Douglas. Questa non l'ho ancora provata, però è anche questa in offerta. Non si capisce perché certe matite le mettono in offerta, meno male. E questa però, questa non si, non si tempera. No? E si... si Fa si fa venire fuori la mina, no? Mentre questa qui si tempera, ed è dorata. Vedete? Di Yves Saint Laurent. E scrive benissimo, però, eh? Si vede. Non è proprio d'oro, però si vede bene. Anche questa meno di 20 euro da Douglas. Nel video precedente vi dicevo che il mascara, che costava un botto il mascara, ridagliela, l'eyeliner di Lancome nero, Sephora, il marrone lo vende a 24 euro ed è uno dei migliori eyeliner che esistano sul mercato perché... Uh, si stende benissimo ha questo pennellino incurvato che si può anche tenere uh, in, per, uh, per altri make up si asciuga subito come eyeliner rispetto ad altri che tipo anche quello di girl Line, famosissimo che però uh, quanto ci mette ad asciugarsi e quando non si asciugano subito si rischia sempre poi di fare la macchia lo vende a circa 24 euro che se avete ancora lo sconto del 20% ve lo sconta ancora e, e praticamente con 20 euro vi prendete eh, lo stesso eyeliner a me poi piacciono da matti, marroni e quindi fate un buon affare un altro eyeliner come sempre il fratellino da 39 euro blu che io non ci ho trovato nulla di straordinario in questo in questo eyeliner che doveva essere color vinilico io proprio non ci ho visto nulla di vinilico in questo se non che è un bel blu che manco si vede tanto però è vero che ehm, il, il blu e il marrone sono sicuramente preferibili ehm, per noi diciamo che non abbiamo più vent'anni no e questo qui ce l'ha in offerta argentato perché poi a me argentati mi piacciono perché si può fare il punto luce no così vedete scrive benissimo e, e siccome vanno appunto sold out subito perché probabilmente ne hanno pochissimi e eh, appunto eh, e li mettono a poco approfittatene e poi, allora, mascara, mascara, questo qui, questi qua di Yves, allora, mi sono piaciuti tantissimo, questi si struccano in un batter d'occhio proprio, questo è un argentato che sembra che non si vede, ma vi assicuro che l'effetto è molto molto carino, le ciglia comunque diventano tutte un po' luminose, molto bello mi piace e il sfasso ho voluto provare eh, questo ombretto che è bellissimo di per sé come colore, sempre sull'argentato oro non so se riesco a farvelo vedere perché adesso non riesco ad aprirlo ma purtroppo questi prodotti di Ellis Fasca, a parte che non capisco, va bene, ehm, sono, eh, come dire, mh, free mh, contro i, mh, gli, gli esperimenti sugli animali e tutta sta roba qua, però anche una cosa così, allora fai una cartuccia che io possa ricaricarlo, perché se no, appunto, anche tutte queste confezioni così, alla fine anche se durano però mh, alla fine che te ne fai poi di questa cosa qua non la puoi riutilizzare sì vabbè rimane il pennello lavi il pennello perché tra l'altro io qua comunque lo devo aprire perché non si riesce a far uscire ecco eccolo qua vedete eh, purtroppo eh, il rischio è sempre questo e, e, e li becco sempre io eccolo qua, è bellissimo eh? però come colore è veramente fantastico vabbè io farò col pennello stesso no? lo metto infatti non l'ho voluto mandare indietro per quello, perché ho detto vabbè lo userò comunque, no? lo svuoto io o lo svuoto tutto e lo metto da qualche parte e poi lo uso così comunque, però ovviamente era da mandare indietro eh, sì. è Natale facciamo i buoni e poi un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo sono gli eyeliner sempre di Yves Saint Laurent che mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Yves Saint Laurent ha fatto dei prodotti tra matite e questi eyeliner, tutti belli, tutti i colori bellissimi, tutti, tutti. Bon, vi segnalo anche queste matite sempre di Yves Saint Laurent a 18 euro su Douglas, le trovate ancora, sono quelle con la mina. E questo è il pennellino e con la mina doppia che oddio scrivono eh? vedete marrone e arancione però insomma è un po' difficile da usare eh? ecco insomma, si vede poco Però sono molto belle e scrivono, eh? scrivono bene. Il mascara che proprio mi sento di consigliarvi è Elena Rabinstein, perché oltretutto lo, si può, uh, cioè, lo usate, lo aprite, no? è aperto adesso. Questo è già uno effetto ciglia finte. Eh? E ne metto poco perché appunto non esco. Eh... Ebbene... Questo qui lo potete tenere anni, così, senza usarlo, e rimarrà sempre buono. A parte che succede quasi con tutti i mascara di marca, anche. Comunque, questi qua, Dior, il Plump, vedete che c'è questo gommino per, per far uscire il prodotto. Anche questo, molto belli, anche il pennello già si vede, no? ecco, è già in curva, no? una meraviglia peccato che non, non l'abbia fatto anche marrone, perché a me piace tanto il marrone anche e va bene e le matitine va bene sempre di sandora ah volevo farvi vedere il Noir Interdit perché ehm, nell'altro video non ero riuscita a farvelo vedere e vedete questa qua, Noir Interdit sempre di, di ha fatto tutta una serie di prodotti Noir Interdit Eccola qua, è la matita che tanto si dice usasse Marilyn per fare le labbra, il contorno labbra. Non era una matita nera, era una matita per labbra scura. La mia sembrerebbe quasi un violaceo, però eh, in effetti va un poco su quel viola nero scuro però è molto diverso da mettere la matita nera eh? tutta un'altra cosa questa sparisce proprio dopo che l'avete messa e ci mettete il rossetto sopra mentre la matita nera dovete poi sfumarla ben bene tutta un'altra cosa eh? l'ultima chicca Ah, vi faccio vedere ancora di Elena Rubinstein 35 euro questa maschera 75 mg mi piace perché non la devi risciacquare la tieni su 10-15 minuti la puoi tenere su anche di notte e poi la eh, semplicemente vai a, con un cotone a togliere l'eccesso e poi rimane così quindi è quasi una crema ed, ha, ed è anche proprio fatta come una crema bianca sembra proprio una crema eh? vedete una cremina si mette così e quindi si può anche usare come crema volendo eh. mi è piaciuta tantissimo perché è proprio bella idratante e si assorbe velocemente molto molto bella questa sicuramente la ricomprerò perché 35 euro per 75 millilitri di prodotto vuol dire farsi almeno una ventina trentina di maschere tranquillamente, il prezzo è ottimo e l'effetto eh, idratante c'è tutto anche qua di Elena Robinson certi prodotti proprio meritano, meritano. l'ultima chicca e poi vi dico come ottenere il, il regalino se lo volete la palette di Dior natalizia ha un odore tipo... Non so, sap sapete quando si mette via una cosa e poi la si tira fuori dopo tanti anni un po' così non so, forse le aveva fatte anni fa boh, non so comunque su Sephora sono riuscita a trovarla ovviamente questa qua si toglie e quindi vi rimane la pochette come era successo con Mark Jacob vediamo se riesco a farvelo vedere ah è un po' più facile da togliere eccolo qua rispetto a quella di Mar, Giacob, Mar Jacob questa qua si può togliere e vi rimane la pochette di un nome una garanzia bella eh ci si può mettere dentro le matite il telefono per il momento ci teniamo la nostra palette che però devo dire anche qua io, io credo che proprio i rossetti in questo formato qua non, non riescano, non riescano, allora questi qua sono due gloss però, cioè uno è gloss proprio trasparente, proprio trasparente, l'altro è diciamo un po', un po' più colorato e questo dovrebbe essere il rossetto però vedete, sono più dei gloss, degli illuminanti, non, um, io speravo in, in, in, almeno due rossetti, invece no, però c'è questo colore qua, che è oro puro, che è una favola, e questi qua, che sono due marroncini, di una sfumabilità unica, più unica che rara, ora vi faccio lo swatch, partiamo dal primo, dal più chiaro fino al nero, c'è appunto uno chiarissimo, un beige luminoso, un marrone e un marrone più scuro, mi, mi sa matt, poi c'è un color oro, oro proprio bianco quasi, bianco oro proprio, dorato, bianco e un nero matte. Quindi partiamo dal più chiaro e vediamo subito. Eccolo qua lo vediamo anche sull'occhio perché sulla mano non si vede non si vede granché ecco vedete sull'occhio scrive addirittura di più poi c'è il beige che poi non è neanche beige è quasi dorato anche questo molto bella questa palette cioè, mi spiace per i rossetti perché vedete, il beige che è quasi dorato anche lui Si può stendere anche con la mano il marroncino, che è questo: anche questo, è un po' luminoso, non è proprio matte, non si vede niente un po' così, ho aggiustato un po' le luci, ne? eccolo qua un marroncino, vediamolo su quest'altro occhio. Eh? il marrone più scuro che è questo <coughs> e diciamo che un marrone tupè eh, alla fine perché guardate sull'occhio si vede molto meglio ecco no ma questi sono di una morbidezza si mettono davvero bene e poi c'è il nero che non sto a metterlo va bene, mettiamolo va però voglio dire, è nero è nero scrive, scrive bene la cosa interessante è questo qua perché è un colore in ogni palette diciamo che più che altro troviamo un colore veramente pazzesco in tutte le palette nuove che si prendono solitamente ci sono tre colori Normali, diciamo che magari abbiamo anche già che sono già visti è un colore invece è pazzesco e questa, eh, questo è il caso di questa palette questo dorato vedete che va sul bianco proprio bellissimo eh? Eh, questo da solo vale vale tutta la palette e lo vediamo sull'occhio e poi ovviamente lo si può usare come punto luce oppure per tutto l'occhio oppure come eyeliner. Io adesso ho usato le dita, ma eh, c'è anche il pennellino insieme. Ecco qua. È bella una bella palette diciamo che la cosa più bella è questo questo colore qua questo dorato perché poi è un dorato appunto che sta bene credo su qualsiasi carnagione perché non va sul giallo e quindi è molto molto bella sta palette e se avete lo sconto da Sephora approfittatene allora, come ricevere questa busta con tutti i miei campioncini nuovi di zecca e la pochette coi pennelli? Basterà uh, il commento più bello, il commento più bello che scrivete al su quest in questo video io sceglierò tra i commenti quello che mi è piaciuto di più ehm, glielo notificherò e, e vi arriverà tutti questi campioncini con la pochette di mac carissimi buon anno spero di fare un video un po più velocemente ma in mi piacerebbe appunto come vi avevo già detto parlarvi perché c'è molto bisogno, credo mi spiace tanto non poter essere vicino a queste ragazze per esempio che ho sentito quest'anno 3200 ragazzi, ragazze morti per anoressia, 3200, è una cifra che a me mi, mi ha scioccato, mi ha scioccato cioè una, io non so ma perdere un figlio per una cosa così cioè perché se la va a cercare è veramente io credo sia veramente atroce per un genitore e perché? Perché appunto si vuole dimagrire è vero il magro è bello però se l'obiettivo è eh, andare a eh, fare una passerella ricordatevi che non basta essere magri e poi a parte che quel magro lì non è neanche bello ci sono un sacco di modi per dimagrire, ma dimagrire così non va bene, non va bene, non è salutare e appunto può anche essere mortale. E comunque per sfilare bisogna essere alte non meno di 1,72, 1,70 come minimo, quindi è inutile che vi fate, che diventiate magre. Comunque a parte questo, voglio dire, ci sono un sacco di temi che mi piacerebbe discutere con voi. E, e non so, fatemi sapere comunque se vi interessa se avete piacere di parlare con me o di affrontare qualche argomento scrivetemelo anche nel commento comunque il commento che a me eh, piacerà di più si, si avrà in regalo la pochette di Mac può essere un commento di augurio un commento appunto su una notizia, qualsiasi commento quello che mi piace di più io eh, lo, quello che mi piacerà di più eh, riceverà il regalo, sappiatelo bene. Al prossimo video, ciao, carissimi.